Benvenuti in questo nuovo video, io sono Doina, benvenuti se siete nuovi, bentornati se mi seguite sempre, grazie mille eh, di essere ritornati qua Allora, oggi siamo qua per parlare eh, di una cosa che a me piace tantissimo La moda di seconda mano, la moda sostenibile di seconda mano, la moda, insomma, le cose usate Io sono una patita delle cose usate se posso comprare tutto usato lo farò, sappiatelo. <ride> però oggi parleremo in particolare dei vestiti e voglio fare questo video perché? Voglio fare questo video più che altro per raccontarvi un po' la mia esperienza che ho avuto con l'usato e anche farvi capire un po' gli sballi che ho fatto io e se magari voi siete le prime armi con l'usato, cose che potete evitare sì, non siate scemi come me tutto qua. Quindi cominciamo. Allora, io eh, tre anni fa eh, oh, sono passata, insomma, questo, a questo lato scuro della sostenibilità eh, e ho iniziato a informarmi sulle cose che potevo cambiare nella mia vita e una delle cose che più mi ha colpito è stato appunto eh, il, la fast fashion. Quindi ho visto, mi sono vista il documentario, The True Cost, questa cosa mi ha colpito molto, non sapevo assolutamente niente di cosa ci fosse dietro tutti questi brand fast fashion. Ho deciso di eh, boicottare tutto, <ride> di boicottare la fast fashion fashion. Allo stesso tempo eh, lo ammetto che sono stata in una posizione di molto molto vantaggio perché comunque vivendo a Montreal qua ci sono tantissimi negozi di seconda mano, ci sono tantissimi negozi vintage, veramente... C'è tanta scelta, qua in Canada l'usato è visto benissimo, nel senso che non è una cosa di cui la gente si vergogna e gli, anche le persone della mia età o comunque anche quelli più giovani, gli adolescenti di adesso uh, vanno piuttosto nei thrift shop invece di andare effettivamente nei negozi dei centri commerciali, proprio è una cosa, un'attività che fanno molto di più, cioè secondo me rispetto agli italiani, uh, arriva anche in Italia, secondo me sta arrivando pian piano anche un po' a cambiare la mentalità dell'usato, ma qua in Canada veramente l'usato è tipo pazzesco. Uh, e c'è anche tanta scelta. Quindi giustamente questo mi ha aiutato anche a fare questa transizione, cosa che non può valere per tutti, Eccoci, ci tengo a fare questa premessa. Uh, cosa è successo? È successo che io comunque quando ho boicottato la fast fashion, io prima non dico che fossi una shopaholic, ma Comunque, mi trovavo a comprare cose di cui non avevo assolutamente bisogno, magari se erano in sconto attiravano molto di più la mia attenzione ed erano cose sempre di non di qualità, non, cioè, non erano cose veramente, eh, cioè, a parte di non aver bisogno proprio, non guardavo mai i materiali, non guardavo, cioè, non mi facevo mai questi problemi. Guardavo poi magari dopo un mese mi stufavo e dicevo, beh, cazzo, meno l'ho pagata poco, no? Um, cosa è successo che quando sono passata, diciamo, al, al second hand, eh, il, il mio. Cioè, non era, non era cambiato lo switch, no? Dal, ok, adesso sei puoi comprare usato, ma questo non vuol dire che devi per forza comprare usato, hai bisogno di qualcosa di comprare usato, ok, compralo, se no non è che per forza lo devi fare. Uh, cosa che invece non, non, avevo, non avevo captato bene. Quindi diciamo che il primo anno in cui uh, ero, diciamo, sostenibile... Uh, ho girato molto i thrift shop e ho comprato, non dico tante cose perché secondo me non ho comprato così tante cose ma comunque ho comprato cose di cui non è che ne avessi bisogno veramente e non erano mai scelte intelligenti, non erano mai vestiti di cui che dici ah una buona qualità, no, era magari un vestito di zaro ah bello questo, lo abbinerò a questo, questo, questo, no magari era un, un, una gonellina i fiori che onestamente non sono più riuscita ad abbinare effettivamente um, eccetera eccetera no? Le uniche, le uniche scelte che devo dire che ho fatto super intelligentemente sono stati i cappotti, quello non ho sbagliato una virgola, proprio su quello non ho sbagliato niente, però su altre cose invece proprio ho fatto le scelte merda, c'è poco da fare, quindi um, partiamo dalla prima cosa, quando passate al second hand, non buttatevi subito, oh mio dio sì che bello, compriamo second hand, perché sì, c'è l'emozione del non vedo l'ora di comprare qualcosa second hand, uh, che mi piace, che mi entra, che mi fa star, sentire bene, eccetera, non c'è niente, assolutamente niente di male, uh, però se volete appunto non cadere nelle stesse, nelle stesse abitudini che avevate con la fast fashion, è sempre meglio prenderla un po' piano. Io non l'ho presa piano, tutto qua, cioè voglio dire che io non l'ho presa piano, io andavo in negozio, mi piaceva una cosa, magari costava anche poco, topissimo, mia, pazzesca. Uh, e devo ammettere che ci sono dei vestiti che ho comprato nel 2019 che io non possiedo più. Cioè sono sopravvissuti di più i miei vestiti fast fashion comprati da catene Fast Fashion piuttosto che quei vestiti che ho comprato usato, usati uh, in un momento di euforia totale perché era usato e quindi costava poco eccetera eccetera piuttosto che i miei vestiti fast fashion per esempio cioè, sono sopravvissuti più quelli che altri. Poi Giustamente, con il tempo vi ho raccontato in un video, comunque nel, in uno degli ultimi video, che ho avuto problemi con il peso. Che tuttora non è che si sia risolta la cosa. Io continuo per la mia strada, vedremo un po'. Um, che molti vestiti diciamo che ho comprato non mi entrava neanche più quindi in quel caso uh, tantissime di queste cose le ho vendute nonostante non volessi sbarazzarmi, le ho vendute perché a un certo punto devi anche mettertela via che forse non tornerò più a avere il fisichetto che avevo tre anni fa poi cosa è successo? è successo che ho iniziato a, ad amare molti più stili allo stesso tempo allora io sono sempre stata una con, che ha seguito tantissimi stili nel, nel stile per modo di dire eh. um, mi sono sempre vestita da maschiaccio soprattutto quando ero adolescente ho avuto il mio periodo do emo come tutti, come tutti i millennial credo, poi ho avuto il mio periodo in cui mi vestivo solo di cose larghe, era proprio una cosa che non volevo vestirmi con altro se non cose larghe, eh, poi ho avuto il mio periodo in cui ho iniziato a vestirmi da eh, femmina eh, secondo le dette di mia mamma, poi è stato il periodo in cui volevo vestirmi elegante ma non capivo un cazzo di come vestirmi elegante, quindi ho avuto molta, ho molta difficoltà a trovare il mio stile in tutta la mia vita, sia perché compravo da fast fashion, sia perché comunque seguivo i trend non, non, non pensavo mai effettivamente cosa è una cosa che mi piace che piace a me, non che è una cosa che vedo nel negozio e quindi la prendo. E quindi anche il comprare usato mi ha aiutato in questa cosa perché ho iniziato a riflettere molto di più sul mio stile. Eh, quindi, sì, nell'ultimo anno e mezzo che c'è stata la pandemia, giustamente, tanta gente ha detto: Beh, io in quest'anno e mezzo di pandemia non ho comprato vestiti, invece ho fatto il contrario. Lo, lo, ammetto, lo ammetto anche senza vergogna che questo anno e mezzo in cui siamo stati chiusi in casa io ho capito molto di più eh, le cose che mi piacciono del mio armadio e le cose che invece non le mettevo, perché chi cacchio le metteva e perché le mettevo no? eh, quindi eh, devo dire che in quest'ultimo anno ho venduto tante delle mie cose alcune sono riuscita a donarle a un'associazione che si occupava di senza tetto soprattutto le cose eh, d'inverno Uh, però moltissime cose le ho vendute eh, e ne sono molto contenta perché sempre è sempre meglio riuscire magari a trovare un nuovo, uh, un nuovo padrone ai vestiti che, di cui devo sbarazzarti piuttosto che donarli uh, chissà dove che non sai dove finiscono, ecco poi non c'è niente di male nel donare i vestiti, sia chiaro um, e quindi ho capito molto meglio che tipo di armadio volevo avere ho iniziato a sentirmi molto più vicina allo stile vintage o comunque a sentirmi più vicina a certi tipi di capi uh, per esempio adesso ho fatto una collezione non male di camicette per però c'è da dire una cosa, io le metto, le metto sempre le camicette eh, e non ho mai nascosto questa cosa di non essere assolutamente minimalista nel fatto dei vestiti perché magari c'è qualcuno che si esprime tramite il trucco, tramite i capelli, tramite i gioielli eccetera, io eh, mi piace esprimermi tramite eh, i vestiti. Oltretutto ci ho messo tanti anni prima di capire come vestirmi, come abbinare le cose, come... Fare le cose senza seguire i trend, senza che qualcuno mi dice, ah, no di fare così invece di far così, e quindi adesso sono arrivata in un momento in cui mi piace sperimentare, però mi piace tipo sperimentare con certi tipi di vestiti, ma che siano anche vestiti che mi facciano sentire a mio agio, questo è importantissimo. Uh, quindi uh, volevo fare, anche fare un video sulle mie camicette, oltretutto lo farò, perché voglio farvi vedere quelle vintage più che altro, per far vedere anche che ci sono cose molto belle, poi vi dirò, il vintage ovviamente costa un po', un po' di più. Uh, cioè, Un'altra cosa importante è il fatto che non guardavo i materiali, all'inizio, cioè io compravo e magari compravo la cosa di Zara dicevo sì, carin carinissima, ma poi effettivamente non guardavo i materiali cioè non so che quando si compra usato giustamente la prima cosa che tu pensi è eh, la compro usato, pazzesco, bellissimo è un vestito che mi piace poi vi dico anche io ho comprato cose fast fashion comunque per il semplice fatto che magari eh, ci sono certi tipi di vestiti che eh, sono più il mio stile rispetto ad altri eh, però non guardavo mai mai mai, mai i, i, i materiali che è una cosa sbagliatissima secondo me non solo perché rilasciano le microplastiche nell'ambiente ma anche perché. Perché eh, sono vestiti che a un certo punto o oh, sudi troppo, o oh, ti provocano irritazione, o oh, si strappano, o oh, si rovinano. o oh, cioè Bisogna sempre fare attenzione veramente ai materiali, che è una cosa importantissima. Eh, su alcuni faccio molto caso, su altri invece appunto di più, ah mi piace molto questa. Anche se è una cosa vintage, però è comunque un po' liestere, Dico vabbè, però mi piace molto il modello, quindi ci sta. Anche se cerco comunque adesso di puntare molto di più sui materiali, per esempio i miei cappotti sono tutti materiali eh, che tengono caldo, quindi sono fatti di lana eh, li ho comprati tutti usati perché comunque qua in Canada senza un, ca un buon cappotto di lana secondo me non sopravvivi. o il piumino, ma a me il piumino, a me il piumino come stile non piace, per esempio a me il piumino non piace proprio perché lo trovo un capo di quelli che lo usi magari per andare in buon montagna a sciare ma non per andare in giro quindi eh, mi piace essere stilosa anche con il freddo, sì, sì, sì <ride> eh, quindi eh, appunto i materiali secondo me sono una cosa molto importante cui dare peso, sia per capire un attimo se effettivamente quel prezzo valga la, la, il, il capo, sia per sentirvi voi meglio con le cose che indossate. Un'altra cosa è veramente puntare su, eh, perché appunto tantissime cose usate sono fast fashion, quindi eh, tendiamo magari sempre a dire ok vado a comprarmi le cose usate ed è sempre la cosa di fast fashion che magari ha seguito un trend, che magari è una cosa difficile da abbinare o che è una, magari è una cosa di cui vi stuferete in fretta. Vi faccio un esempio, io per esempio ho avuto un vestito con i fiori, eh, non era troppo fiorello. No? Però comunque dopo un po' mi ha stufato è stato proprio un. Uh, cioè, non era un vestito tipo. Non era un vestito tipo questo che uh, è pazzesco, che mi piace tanto sia i fiori sia il colore sia la forma. Ma, ma era proprio un vestito con uh, tipo, non lo so, avete presente i disegual? Ecco, tremendo, quello, quello era praticamente quindi anche lì uh, fate attenzione, cioè cercate di pensare meglio a come abbinare i vestiti tra di loro, cioè non comprate una cosa solo perché vi piace sul momento ma capite se quel colore va effettivamente bene con ciò che avete in armadio uh, per esempio l'altro giorno ho visto un blazer che mi piaceva tantissimo uh, però era viola, cioè era tipo um, come si dice era un plaid però era viola e mi sono detta bellissimo il viola, adoro il viola poi però ho detto ma io non ho un cacchio di viola non ho nessun vestito viola effettivamente e i miei pantaloni Tranne i jeans eh, che sono neri. E tutti i miei altri pantaloni sono comunque eh, un, un, un aranciato, un arancione scuro, un marroncino chiaro ehm, ho anche un paio verdi. Quindi eh, veramente non, non sarebbe andato bene Con niente di ciò che avevo in armadio E quindi in un momento mi sono detta bellissima Poi ho detto aspetta un attimo ma con cosa lo metterò Cioè per carità la posso mettere con i jeans Però non è che prendi un capo per abbinarlo solo con i jeans no? Non so se mi spiego um, Quindi anche questo quando andate a fare shopping Secondo me no, non c'è niente di male nel comprare uh, Se vi piace la moda Se volete avere dei vestiti In, in armadio Io sono l'ultima persona che vi dirà Comprate poco, comprate poco, comprate poco Perché io sono la prima che mi piace avere i vestiti Mi piace Cambiare So che uh, è sbagliato Nel senso comprare tante robe E poi mettere sempre le stesse cose Cosa che io ho cercato di cambiare col tempo Adesso mi sono comprata che ne so, Una camicetta vintage che mi è costata l'ira di dio Non mi interessa La metto anche per andare a fare la spesa Perché non ho preso questa camicetta Per tenerla per un'occasione speciale L'ho presa perché mi piaceva Mi piace lo stile e mi rappresenta Top um, Quindi questo per dire che appunto uh, Cercate di pensare bene Se si abbinano tra di loro i vestiti Anche se ne avete tanti Di farli abbinare tra di loro di non prendere un colore a caso che non si abbina con niente. Io, per esempio, adesso il mio armadio è abbastanza tutto basato sul bianco, su qualche colore pastello e basta, cioè, e qualche cosa rosso. Io adoro il rosso e tutti mi dicono che il rosso mi sta da Dio, eppure non trovo tante cose rosse. Cioè, vabbè, c'è cioè, cioè, cioè l'universo che mi odia. Um, quindi cercate di fare questo, questa scelta di di pensare bene a cosa avete a casa prima di comprare cosa, poi ovviamente anche di evitare di comprare cose che magari vi piacciono sul momento ma che non metterete più, a me è successo, comprando delle cose, dicendo, cioè, oh mio dio questa cosa pazzesca questo brand pazzesco, oh my god e c'era un, un po' anche questa fomo del fatto che quando tu compri usato, eh, sai che questa cosa potresti non trovarla più quindi è una cosa, sono sempre cose uniche non le trovi più e quindi hai molto questa paura di, oh mio dio se non la prendo adesso non la troverò più, non fa questo sbaglio, non fate questo sbaglio, fate questo sbaglio, se una cosa vi piace tantissimo, tantissimo, ok, uh, ma io per esempio adesso con D-Pop, magari con i negozi fisici è più difficile fare questo, ma io con D-Pop quello che faccio è mettere like alle cose se c'è una cosa che mi fa impazzire impazzire ci penso su ci penso su un 24-48 ore con alcuni capi è successo che sono stati venduti in questi 24-48 ore invece con altri capi per esempio da poco mi sono comprata un completo rosso che lo tenevo d'occhio da così tanto tempo non avete idea um, e l'altro giorno ci sono tornata su e ho detto no vabbè era tipo un anno che lo tenevo d'occhio questo completo non è mai stato venduto Uh, perché giustamente costichiavo un pochino E sì, cioè secondo me era anche questo uh, E alla fine l'ho comprato Però ci ho pensato su un anno uh, Invece con le altre cose magari cerco di pensarci su 24-48 ore uh, Se invece me ne dimentico Tipo il giorno dopo mi dimentico Significa che non era così importante Magari significa che sul momento ho detto Oh mio Dio, che figata questa cosa Che mi è successo con molti capi Cioè sul momento ero tipo Oh my God, bellissimo poi oh, che cazzo si ricordava più andavo ogni, ogni tanto nei miei like di, di pop e ho detto ah no, questa cosa è stata venduta oh, ok <ride> quindi anche lì cercate se comprate online secondo me pensateci su cioè prima di buttarvi uh, poi come ho detto io non sarò l'ultima a dirvi dovete comprare solo una cosa all'anno uh, io in primis ho fatto la challenge no buy per esempio non ho comprato niente per sei mesi poi cioè non è vero che non ho comprato proprio niente niente niente c'è gente più seria di me che ha fatto questa challenge um, c'è gente che ha fatto anche il no buy challenge per un un anno eh, e io potrei benissimo farlo, perché in questo momento nel mio armadio è mi, so, mi sento abbastanza soddisfatta. Eh, e ho cercato anche di portare molti vestiti ultimamente ho modificato tantissimi dei miei vestiti invece di deprimermi. Ho detto modifichiamo, facciamoli entrare di nuovo. Dire che eh, comprare usato sarà comunque sempre meno impattante: del comprare nuovo, comprare fast fashion e tutto. Non, non vi dirò di datevi alla pazza gioia del tipo comprare un, tutto solo perché costa poco, però cercate di trovare il vostro stile, io ci ho messo tanto, ci ho messo veramente tanto a trovare il mio stile e adesso posso essere soddisfatta, eh, posso capire effettivamente quali sono le cose che mi piacciono, quali sono le cose che sul mio fisico stanno bene, quali sono le cose che se lo metto non mi sentirò a disagio, questo voglio dire, quindi eh, bocca al lupo se siete all'inizio, se invece siete degli esperti del second hand e avete consigli, lasciate tutti i consigli qua sotto in modo che la gente veda Doina che sta editando, uh, volevo dirvi che la mia fotocamera è morta uh, e quindi mi sono dimenticata di salutarvi, quindi grazie per essere arrivata alla fine di questo video, non mi faccio vedere perché non volete vedervi, um, e niente, grazie per aver visto questo video, come stavo dicendo, se avete altri consigli lasciateli assolutamente nei commenti, e noi ci vediamo la prossima volta, ciao!